Non credete a tutto quello che leggete là fuori perché eh, si rischia di creare eh, dei danni eh, allucinanti sia a livello personale, sia a livello economico, sia a livello fiscale. Perché? Perché mi sono letto il blog di un idiota che ha raccontato delle cose non vere, vere a metà o ha confuso soltanto le acque. per chissà quale motivo, tirare un po' di acqua al suo mulino, evidentemente. Eh, vi racconto questa storia, ieri parlavo con due clienti che, ehm, per i quali stiamo considerando, tra le varie ipotesi, anche quella del Portogallo, parliamo di persone fisiche imprenditori, che stiamo, di, stiamo considerando se è del caso di portarli in Portogallo, oppure altre ne emete, perché come sapete le consulenze dovrebbero dare al, all'imprenditore una serie di possibilità e non una sola no? quindi non vieni a Dubai vieni in Svizzera no? consideriamo le alternative di Dubai consideriamo le alternative della Svizzera consideriamo il Portogallo consideriamo l'Inghilterra e poi cerchiamo di capire che cosa volete voi e qual è il risparmio fiscale che state cercando alla luce delle possibilità che ci sono lì fuori questo è quello che secondo me dovrebbe fare un consulente che 9 su 10 non fa ma il punto è ancora più grave di quello di oggi questo è semplicemente un atteggiamento commerciale che a me non piace, è quello di offrire un'unica soluzione altra cosa secondo me assolutamente eh, pericolosa e ehm... Dannosa per, per l'imprenditore o per, il, per la persona che stiamo trasferendo e dare scrivere informazioni false sul, sul blog, o comunque dappertutto, anche, anche fatto in buona fede in genera confusione. Allora, io, tra l'altro, in primis non credo nella buona fede di determinati consulenti, ma al di là, anche se ci fosse la buona fede, eh, le cose vanno controllate quando si ha a che fare con eh, la responsabilità di eh, un cliente che stiamo trasferendo. siamo. Cioè una responsabilità importante, non è, non è uno scherzo, cioè non è che questo va lì e poi dopo magari non ci vuole stare, non gli piace o le conseguenze sono diverse da quelle che gli abbiamo prospettato e questo è esattamente il caso, comunque diciamo, attacchiamo la, la Skype con, con questi due clienti, dopo 5 minuti mi girano un link di un blog, che chiaramente non citerò la fonte perché non merita neanche la mia considerazione e dove, ci, dove si, si, si, si danno delle informazioni assolutamente erronee sulla, sulla situazione del Portogallo. In in Portogallo c'è stato un gran vociare nel corso degli ultimi mesi perché ehm, eh, diciamo che c'è stato una, un abuso, ma non è neanche la parola giusta. Allora, alcune associazioni di categoria in merito alla discriminazione che, hanno, ehm, che il Portogallo oggi per gli iscritti all'NHR fa rispetto agli altri, eh, gli altri paesi dell'Unione Europea, eh, hanno sollevato la questione nei confronti della Commissione Europea. e Quindi hanno detto, guardate, questi che non pagano, detassano le pensioni, si stanno prendendo tutti quanti i nostri pensionati. Non va bene. La Commissione Europea, che è quello che fa, è un organo di controllo, cioè cerca di capire se c'è una concorrenza sleale tra stati, ve la dico in maniera semplice, questo fa, è un organo di controllo, gli vai a dire guarda Tizio ha fatto una cosa sbagliata, intervieni, Caio ha fatto una cosa sbagliata, intervieni. Stesso tra stati, cioè la Commissione Europea se si accorge lo può fare da sola ad ufficio oppure lo, lo può fare sollecitata tramite delle azioni ad hoc da parte di uno Stato membro e questo è stato il caso, quindi è andato a dire al Portogallo guarda non mi sta bene che tu detassi le pensioni al 100% perché gli altri si stanno venendo a lamentare. Va bene, il portogallo prende porta a casa e valuta nella, nella budget law 2000 2020, quindi la loro legge di bilancio, di eh, introdurre una flat tax del 10% sui redditi da pensione e solo sui redditi da pensione. Punto. infatti era un argomento di cui avevo discusso anche con altri clienti ma andiamo l'NHR che sarebbe il non abito resident portoghese lo levano o non lo levano guarda fino ad oggi non c'è in nessuna legge di bilancio che lo prevede comunque per tutto il 2020 se diventi residente NHR del portogallo mantieni un diritto acquisito una volta che l'hai ottenuto lo mantieni per i prossimi dieci anni il problema ci sarà se nel 2021 si presenta una legge del genere eccetera eccetera ad oggi non c'è lo ribadisco e eh, eh, neanche non sarà comunque mai abbastanza, non esiste nessuna, ehm, nessun emendamento di applicare il 10% di flat tax ai redditi dei cosiddetti NHR, non l'abitual resident portoghesi, premesso che anche se così fosse un'aliquota del 10% andrebbe capita su quale base imponibile andrebbe applicata, quindi non sarebbe mai un 10% lordo, ma comunque... Ma comunque, cercando di non alterarmi, il punto è: non andiamo a scrivere cose di cui non capiamo niente, che abbiamo copia e incollato dalla rete per attirare nuovi clienti. Andiamo a scrivere cose di cui siamo almeno ragionevolmente sicuri. Cioè, bisogna ragionare sulla base del diritto, non sulla base delle fake news. Quando il cliente mi dice Luca, ho letto su questo blog che sta scritto così, la prima, prima reazione è di impazzire, perché a me il cioè, mi devi portare un riferimento di legge, ma chiaramente questo non è colpa del cliente che non ha non è addetto alla, ai lavori e quindi è giusto che non, non consideri la cosa però chi si vende come tale cioè che fa trasferimenti di residenza o organizzazioni aziendali non ne capisce anche solo un minimo di fiscalità dice di capirne anche solo un minimo di fiscalità e allora se prima di affermare e di creare il pandemonio semplicemente mh, dichiarando il, il falso o comunque dando delle notizie inesatte perché se poi vai a leggere quell'articolo di blog che non citerò c'è scritto tutto il contrario di tutto, quindi non fa altro che confondere le idee. E se sei addetto ai lavori però io mi aspetto o che mi dai una notizia vera o che se mi dici qualcosa che infieri se non sai che eccetera eccetera o utilizzi il condizionale o mi dà riferimento normativo. In questo momento non c'è nessuna legge nella, nella, nella budget law del 2020, perlomeno portoghese, che tra l'altro a causa del coronavirus è stata rimandata, quindi in realtà anche l'emendamento che riguarda la Fed Tax dei pensionati al 10% molto probabilmente non verrà approvato da quest'anno, quindi anche coloro che riusciranno da pensionati a diventare NHR non abitual residenti, lo ripeto in Portogallo nell'arco dell'intero 2020, manterranno il diritto all'esenzione per i prossimi 10 anni. Quindi non diciamo falsità, non scriviamo sciocchezze in, in giro perché poi ne paghiamo le spese e noi altri consulenti che invece agiamo in, sulla base delle norme con, con, nel pieno della, della deontologia ne pagano le conseguenze anche i, i clienti o comunque gli avventori, gli imprenditori più Uh, come dire, più frettolosi, più sventurati che magari non, si, non hanno la, la, la capacità o non hanno la voglia di affidarsi a consulenti perché preferiscono muoversi da soli e si fanno dei danni cioè in questo caso il cliente su una base di una tassazione del 10% può decidere di trasferire la sua residenza in un posto piuttosto che in un altro di riorganizzare il gruppo in un modo piuttosto che in un altro ci sono delle conseguenze, lo ripeto, che sono sia a livello personale che a livello fiscale che noi consulenti abbiamo l'obbligo il dovere morale, etico e deontologico di prendere in considerazione Prima di scrivere qualsiasi cosa va valutata la fonte oppure non va scritta E questo è il punto fondamentale su cui vorrei soffermarmi E questo lo dico anche come dire, ai miei clienti che già lo sanno Ma diciamo al pubblico dei lavoratori autonomi, degli imprenditori che sono lì fuori sul web Non fermiamoci alla prima impressione soprattutto non affidiamo le nostre conoscenze a quello che c'è scritto sul blog e questo vale anche per il mio blog non vale soltanto per il blog dei miei tra virgolette compaito perché io evidentemente non li ritengo tali um, anche le affermazioni che posso asserire io all'interno dei miei articoli vanno controllate una due tre quattro volte Io sono, sono dieci anni che faccio video eh, implorando i clienti di utilizzare anche una second opinion se non una third opinion prima di muovere anche soltanto un passo però a maggior ragione lì dove non ci sono dei riferimenti normativi eh, certi non possiamo prendere per, per orocolato quello che c'è scritto all'interno di, di questi articoli quindi io sono con estrema calma sto mentendo, in realtà mi sono incazzato come una iena ho richiamato i clienti io ho detto guardate cioè, eh, basta prendere ne abbiamo già parlato la situazione è questa il, eh, il diritto portoghese non lo prevede eh, no, non ce l'ho con voi evidentemente ce l'ho con il consulente che vi ha riempito di che vi ha riempito la, la, la, la testa di, di, di idee assolutamente furbianti, ok? Quindi facciamo attenzione a tutto quello che leggiamo, controlliamolo e affidiamoci a professionisti seri e a non a chi probabilmente ha la quinta elementare è... e va bene, è sempre un piacere, noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti!